Raga, non fateci caso, ma credo che mercoledì mi stia seguendo. Ragazzi, che cos'è quella cosa? Che caspita, è questa cosa. Mi vedete con il camice? Perché ho deciso di analizzare le impronte digitali su questo foglio. Seguite il mio ragionamento. Wednesday si è firmata, vedete, qua sotto. Dice di essere mercoledì. Ma chi dice che è veramente mercoledì? Non lo so. E io sono uno scienziato, quindi potrei produrre una cosa per poter vedere le impronte digitali e dopo compararle con quelle della vera Mercoledì. Sarà una cosa molto divertente. Significa che ti ucciderò non cercarmi. Allora, io sto smaneggiando al computer. Adesso, fatemi comparare un attimo i risultati. Qua, probabilmente, vedrete la foto che ho fatto dell'impronta digitale e ve la oscurerò chiaramente per motivi di privacy nel caso uh, fosse di un'altra persona. Qua, tecnicamente, ehm, cerco, sto cercando l'impronta di mercoledì. Raga, non potete capire È proprio lei, corrisponde Il prossimo passo adesso è andare fuori a cercarla Se mi ha messo questo foglio sotto la porta Vuol dire che è ancora qui nei paraggi E quindi ora io posso andare a cercarla E voglio andare a cercarla insieme a voi Quindi... Assurdo Scompare sempre questa qua Ma raga io Allora io voglio andare a prenderla Cioè perché fa così? Perché? Come fa a scappare? Come ha fatto a scappare peraltro? Raga non fateci caso Ma credo che mercoledì mi stia seguendo Secondo me utilizza qualche magia strana O qualche suo strano potere Perché magari Non so non ce l'ha detto mm. Raga mi pare di aver visto qualcosa qui Secondo me potrebbe essere andata qua Potrebbe essere andata qui Oh mio dio questo posto è veramente segreto Potremmo farci un'investigazione una volta No, si vede niente Potremmo farci un'investigazione una volta magari ah, Ma si vede lì in, in fondo Che cavolo è? Oh non lo devo andare, devo andare Raga non fateci caso Ma credo che mercoledì mi stia seguendo Cosa faccio? Cammino? Facciamo finta di camminare adesso Va bene, va bene Allora Tranquilli faccio finta di, di, di, di vloggare, ok? Allora, praticamente, um, raga, io non so perché lei mi sta inseguendo, forse è perché vuole documentarsi su di me, vuole capire chi sono perché ho iniziato a spiarla, può essere, cioè, a, ad indagarla, non lo so, raga, ho paurissima perché non so che cosa aspettarmi, non so che cosa potrebbe fare e non so ancora se è dietro di me, vediamo ancora dietro di me? No, non riesco a vedere, aiuto No, no, no, raga, no, no. aiuto Ok, Tra tranquilli, tranquilli, tranquilli Tra Tecnicamente non ci sente Tecnicamente ehm, è ancora lontana In teoria, spero Quindi io continuo così A camminare E faccio finta di niente Perché giustamente io non mi faccio spaventare da mercoledì Anzi, sarei io che dovrei darle la caccia Solo che, mh, come vedete Uh, I ruoli si sono invertiti per un qualche motivo raga Cioè secondo me lei si è tipo arrabbiata con me Adesso ho paura che voglia tipo Uccidermi Cioè tipo avete presente che fa tipo delle mosse di karate Molto forti ecco Cioè io ho paura Oh non è più dietro di me aspetta vediamo Credo che se ne sia andata oh, È dall'altra parte È dall'altra parte adesso Sta continuando a seguirmi mercoledì È dietro di me raga eh, Sento i suoi passi sempre più veloci Quindi adesso io devo mettere i passi tecnicamente non si vede perché proprio dietro a me io cerco di farvela vedere ma è molto difficile io devo cercare di entrare in casa prima che, che, che mi faccia fuori ok tranquilli possiamo gestire questa situazione in modo magistrale perfetto quindi um, um, come faccio però che cosa che potrebbe fare um, ho un'idea un'idea ok tecnicamente ora sono in casa e sono al protetto lei aveva messo lì vicino a quella porta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 Qualcuno qui? Non sembra esserci nessuno per il momento. Bene, credo che abbia sconfitto il demone, ragazzi. Qua, gatta cicova, io ve lo dico, non c'è purtroppo solamente mercoledì. Ho questo strano presentimento e io e la mia bacchetta magica riusciremo a trovare che caspita sta succedendo in questo posto. E soprattutto perché Mercoledì ci sta facendo il male e useremo la magia per sconfiggere mercoledì. Ho deciso, mercoledì sappi che ti darò la caccia.